Dal 21 al 27 settembre torna Modena Smart Life, edizione speciale che sperimenta una formula online e guarda il tema delle reti e delle connessioni da molti punti di vista. Infrastrutture, sicurezza, educazione, cultura, economia, salute, lavoro e servizi pubblici. Guarda il programma e iscriviti agli eventi www.modenasmartlife.it